Ciao, allora oggi vi parlo di questa matita occhi automatica del Livro Shea, la chiamano Stilo Regarde Waterproof, quindi matita occhi waterproof. E il colore che ho io, è in questo caso, è il 09 Antracite che è un grigio, un grigio schiucciucco più che altro, è uno 0,3 grammi e costa sui 7,95 euro. Cosa devo dire? Intanto, ok, è una matita automatica perché non si tempera, quindi non si spreca prodotto. Io queste davvero le sto adorando avanti e si ha la, la matita, io l'ho davvero finita, si può vedere, si sì, questa è una recensione precedente questo bel grigio, perché il nero, il nero per il giorno lo trovo troppo intenso, in alternativa al marrone anche il grigio non è male, lo trovo molto molto molto simile al, molto molto molto molto simile, molto simile e ha il matita occhi in gel waterproof dell'essence diciamo che quella dell'essence costa un pochino meno ma anche questa non è malvagia poi a Bonici non irrita gli occhi si applica bene non lascia stacchi di colore quindi non dovete andare a riapplicare ma volendo potete anche riapplicarla per fare una linea più grande si applica bene anche nella rima inferiore disegna già da prima passata quindi non dovete stare a calcare troppo dura tanto nella rima inferiore magari Fissatela con un attimo un ombretto, ma questa è una cosa normale. Ma dura davvero tanto, tantissimo è davvero ottimo. Ha la mia, è molto morbida, quindi non indirizza gli occhi assolutamente. E mi piace, soprattutto sono usciti nuovi colori estivi. che Secondo me, io direi: dateci un occhio. Questa, che okay. giocandoci un attimo così, sono riuscita a far uscire un attimo di più di prodotto, da vedere. Però l'avete già vista, ok? È davvero molto morbida. Molto morbido, si stende bene, ma si fissa, che è una meraviglia. Sicuramente io ve le consiglio, questa è davvero fantastica. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovati. Questa davvero, io ve' super consigliata. Soprattutto in vista dell'estate, visto che è waterproof ed è davvero waterproof. Spero di sia stata utile al prossimo video. Ciao!